Nel dicembre del 2021 questa donna che era trattenuta in una prigione è stata isolata dalle altre prigioniere per la sua stessa sicurezza. Le autorità si erano ben presto reso conto che questa donna era in grave pericolo. Le altre prigioniere infatti avevano messo ben in chiaro che la donna non era al sicuro con loro. Il sistema carcerario britannico le ha quindi dato lo status di prigioniera vulnerabile e tutto questo perché la ragione per cui si trovava in quella prigione era così terribile che poteva essere attaccata ma quello che forse tutti voi si staranno chiedendo è ma quale crimine avrebbe mai potuto commettere questa donna da portare persino le altre prigioniere a voler deliberatamente perseguitarla Ragazzi state pronti perché quando sentirete le orribili cose che questa donna è stata in grado di fare, molto probabilmente non vi dispiacerà minimamente per quello che adesso sta vivendo, soprattutto quando vedrete coi vostri occhi chi ha ferito. Arthur Hughes era un bambino dell'asilo che amava disegnare e giocare a calcio per i suoi primi quattro anni di vita tutto sembrava essere perfettamente normale ma la sua infanzia stava per diventare violenta e inquietante nel febbraio del 2019 infatti la sua stessa madre era stata condannata per omicidio per aver posto fine alla vita del suo compagno e per questo motivo Arthur è stato mandato a vivere con il suo padre naturale di nome Thomas come potete immaginare le azioni della madre hanno ovviamente influito sulla salute mentale di Arthur che da quel momento in poi il suo comportamento era cambiato, era costantemente ossessionato dall'idea che anche il suo padre, quello naturale lo avrebbe un giorno abbandonato ed ha iniziato anche ad appassionarsi a tutti quei giochi che includevano armi e come potrete immaginare questa sua reazione era del tutto comprensibile per quanto sia sconvolgente ad ogni modo sembrava che pian piano si stesse riprendendo e da marzo del 2020 l'assistente sociale che appunto seguiva questo bambino ha detto che il suo comportamento era migliorato e che si era calmato e tutto sembrava stesse migliorando per lui ma quando è iniziato il lockdown nel Regno Unito a causa del coronavirus tutto è sembrato cambiare dovete sapere che Thomas il suo vero padre dal febbraio del 2019 aveva iniziato a uscire con una donna di nome Emma Tustin ebbene quando il lockdown è iniziato appunto nel marzo del 2020 Thomas e il piccolo Arthur sono tutti andati a vivere nella casa di Emma che si trova nel midland occidentale del Regno Unito. È un'area piuttosto ampia e anche abbastanza costoso vivere in quella zona. È anche un quartiere abbastanza tranquillo e l'unico posto in cui potreste immaginare che qualcosa di così terribile mai potesse accadere e soprattutto non a un bambino così dolce come il povero e piccolo Arthur. La cosa terribile comunque è che da quel momento in poi la vita di Arthur è peggiorata costantemente giorno per giorno e nessuno sembrava in grado di poterlo aiutare. Nell'aprile del 2020 la nonna di Arthur da parte della madre ha notato uno strano e brutto livido sulla spalla del suo nipote. Questo l'ha resa preoccupata abbastanza da scegliere di telefonare ai servizi sociali per cercare una qualche spiegazione o forma d'aiuto tuttavia Thomas e Emma quando i servizi sociali sono sopraggiunti hanno fatto di tutto per dimostrarsi come i genitori perfetti anche i servizi sociali si sono tranquillizzati e qui eh, ci sono anche delle interviste che sono state rilasciate con queste persone appunto che sono andate in questa casa che dicevano che sia questa Emma che questo Thomas sembravano due persone completamente normali che permettevano a Arthur di giocare nel giardino sul retro e sembrava essere genuinamente felice di vivere con loro. Tuttavia una volta che tutte queste autorità sono state di fatto ingannate e ovviamente con il lockdown nessuno più poteva uscire di casa e ovviamente per la nonna e anche per nessun'altra persona è più stato permesso entrare nella loro casa e quindi in qualche modo magari poter comprendere meglio la situazione di Arthur o in qualche modo poter aiutare. E inoltre Arthur non è più tornato a scuola anche dopo che le restrizioni sono state revocate per un breve lasso di tempo successivamente il 16 giugno del 2020 è stata chiamata l'ambulanza alla quale è stata data una terribile notizia qua vi posso lasciare anche un pezzo della telefonata appunto sentirete la voce di Emma Testin Ambulance uh, service patient breathing Bella it's finally been treated as all right he's thrown south on the floor he's head but in the floor i'm trying to pick him up in the process he's head me in the process He is breathing is barely breathing is nella telefonata questa Emma sembrava che stesse incolpando in qualche modo l'asilo Per come il povero Arthur era trattato, a detta sua, dalle sue insegnanti La madre non sembrava preoccupata assolutamente per lui Anzi, sembrava proprio che lo stesse quasi incolpando per tutto quello che era successo E come vedrete, Emma si è rifiutata categoricamente di accettare una qualsiasi colpa E tutto quello che questa Emma ha detto in quella telefonata all'ambulanza Sono state semplicemente un mucchio di bugie sfortunatamente nessuno è arrivato in tempo per poter soccorrere il povero Arthur che ha finito per perdere la vita quel giorno. Una volta passato a miglior vita Arthur per via delle ferite riportate, la polizia ha subito iniziato a interrogare Emma Tustin e Thomas fuori dalla casa e la cosa secondo me più sconvolgente è come questa Emma cercasse di far sembrare questo bambino come un evil child, proprio come un bambino cattivo. Ha detto che che questo bambino la picchiava, la prendeva calce, eccetera, eccetera. Ma qua si sta parlando di un'adulta con un bambino di 4 anni. Capite come è? è un discorso completamente assurdo. E tra l'altro la cosa più triste è pensare che questo bambino non aveva non avrebbe comunque avuto le forze per poter attaccare o fare del male a quella donna, per via di come questi genitori lo trattavano. Ma mh, di questo ne parleremo più tardi. Ma diciamo che almeno ha cercato comunque di sfuggire dalle grinfie di questa donna così orribile e ovviamente anche se la nonna di Arthur non poteva visitarlo aveva costantemente cercato di avvertire le autorità che qualcosa non era proprio al suo posto e questa nonna non poteva assolutamente credere a quello che era successo perché provate per un attimo a mettervi nei panni di questa nonna qua ci sono anche dei pezzi di intervista in cui dice che non ha parole per loro sono delle persone veramente malvagie soprattutto il fatto che sono state di fatto inflitto queste ferite mortali al proprio figlio tra l'altro, quando hanno fatto l'autopsia o comunque hanno analizzato il corpo del piccolo Arthur, è emerso che questo ragazzino ha avuto delle ferite costanti su tutto il corpo per tutto il periodo del lockdown, quindi questo significa che per tutto il periodo del lockdown, fino a quando non ci ha rimesso la sua stessa vita, questo bambino è stato di fatto torturato da coloro che avrebbero dovuto prendersi cura di lui. Questo mi fa veramente arrabbiare. Io penso che adesso che avrete un attimo di contesto su che cos'è successo in questa storia potreste in qualche modo simpatizzare forse per le altre prigioniere detenute che vogliono in qualche modo attaccare questa Emma io ovviamente non condono la violenza in alcun modo però ragazzi quello che ha fatto questa Emma è assolutamente spregevole soprattutto alla luce di quello che è successo al processo perché secondo me quello che la donna ha ricevuto come pena è assolutamente assurdo per i crimini che ha commesso questa donna è una vera e propria manipolatrice la quale non ha fatto altro che raccontare una serie di bugie e ha cercato in tutti i modi di scaricare la colpa sulle altre persone per poter salvare la propria pelle. Questo è quello che ha detto il giudice. A Emma sono stati dati 29 anni di carcere mentre Thomas, il padre naturale, è stato condannato a 21 anni per omicidio colposo e dal momento in cui questa donna è entrata in prigione è stata costantemente minacciata dalle altre prigioniere addirittura le veniva messo veramente tipo non so quanti grammi di sale nel suo cibo ma veramente a livelli di rendere il cibo immangiabile proprio perché c'era questo odio nei suoi confronti da parte di tutte le altre prigioniere per quello che questa donna ha commesso nei confronti di un bambino di soli 4 anni e ragazzi eh, questa non è una grande novità non so se qualcuno conosce il caso di gabriel fernandez il caso di questo bambino che è andato incontro allo stesso destino per via della sua madre e del suo patrigno e ragazzi in questo momento questa madre appunto che ha ucciso il proprio bambino si sta riprendendo dopo essere stata attaccata eh, perché le hanno dato fuoco mentre era in prigione ad ogni modo io ancora faccio veramente fatica a capire come è possibile che questa Emma e vabbè in realtà anche Thomas ma soprattutto Emma si siano comportati in questo modo sembra comunque che Emma non volesse assolutamente prendersi cura del piccolo Arthur e questo unito a quel lockdown comunque del 2020 non ha assolutamente giovato alla sua salute mentale, ma in ogni caso non riesco a capire come sia comunque giustificabile un comportamento del genere e la cosa più incredibile è che comunque questo Arthur e questa Emma stavano vivendo insieme al padre naturale di Arthur quindi Thomas e com'è possibile che questo uomo non abbia cercato in qualche modo di difenderlo da questa donna così terribile e malvagia anzi tra l'altro benché all'inizio era più Emma quella che torturava questo piccolo bambino eh, pian piano eh, era diventato quasi un gioco malato per loro e si è cambiavano messaggi il giorno dopo di come si sentivano in colpa o di come avessero trattato male Arthur il giorno prima. Tuttavia, non sembrava esserci una qualsiasi empatia o compassione nei confronti dei loro messaggi. E vi posso leggere qua, per esempio, un messaggio per farvi capire la gravità della situazione. Questo è un messaggio che è stato mandato il 23 maggio del 2020. Non penso di potercela più fare. Lui, inteso Arthur, sta zitto nel momento in cui barca la porta. È un bambino malvagio, crudele e orribile. E come risposta questo padre a questa Emma ha detto che lo minaccerà di ferirlo se si dovesse comportare in qualche modo male con questa Emma e come potete vedere sembrava come se queste due persone si incoraggiassero a vicenda per trattare peggio possibile questo ragazzino e sembrava quasi che si divertissero a tenere questo comportamento così malato e tra l'altro ehm, durante questo periodo del lockdown gli davano quasi nulla da mangiare o addirittura non gli davano nemmeno da bere questo bambino di 4 anni veniva lasciato per lunghi periodi in piedi nel corridoio addirittura per 14 ore di fila e questo ve lo posso dire perché ci sono anche dei filmati che dimostrano ciò perché questi genitori utilizzavano una telecamera per tener monitorato questo bambino. Per esempio nel momento in cui Thomas e Emma si stavano godendo questo gelato del McDonald's, il bambino Arthur era costretto in piedi senza cibo nel corridoio della casa. Non riesco veramente a credere che proprio queste persone che avrebbero dovuto proteggerlo e prendersi cura di lui sono arrivate addirittura a registrarsi mentre trattavano questo bambino in questo modo e ci ridevano sopra, ci scherzavano sopra, cioè capite che persone malate esistono in questo mondo. Addirittura Arthur era costretto a dormire nel salotto o eh, nel sottoscala in una specie d'armadio, benché al secondo piano ci fossero delle stanze dove non dormiva nessuno che poteva tranquillamente utilizzare. Io non riesco davvero a capire come questi due individui avessero pensato che qualsiasi di questo comportamento potesse in qualche modo essere ok, perché è assurdo. E Ci sono anche dei filmati in cui si può sentire questo bambino gridare ehi, nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene, e questo bambino è di sotto e io non riesco a capire come queste persone sentissero questo bambino gridare al piano di sotto e non hanno fatto nulla. A volte faccio veramente fatica a credere alla cattiveria umana, davvero. e queste sono proprio le ultime immagini di questo bambino sono state fatte appunto il giorno in cui poi lui purtroppo è passato a miglior vita e lo potete vedere come è completamente senza forze non ha nemmeno la forza per alzare un lenzuolo un amico di famiglia inorridito aveva cercato di portare al povero Arthur dell'acqua e non poteva credere quanto questo Arthur fosse spaventato addirittura era così spaventato che aveva anche paura ad accettare un qualsiasi aiuto da parte di questa persona e tra l'altro questi due mostri che vivevano in casa con lui quando gli davano da mangiare lo forzavano a mangiare del cibo condito con veramente tantissimo sale e forse questo è uno dei motivi per cui le altre prigioniere detenute comunque vogliono in qualche modo farla pagare a questa donna mettendo tutto questo sale anche in quello che viene servito appunto a Emma adesso che è in prigione questo bambino non ha mai avuto alcuna possibilità e quando le autorità sono arrivate ormai era troppo tardi e per il povero Arthur non c'era più nulla da fare e tra l'altro analizzando anche i messaggi che Thomas ha mandato a Emma e proprio in uno degli ultimi saggi gli ha detto ok falla finita con lui e questo è esattamente quello che Emma ha fatto nei suoi ultimi attimi di vita questo bambino era troppo debole per poter reagire e non molto tempo dopo che Emma lo ha ferito purtroppo Arthur ha lasciato questo mondo Emma e Thomas hanno completamente negato di avere una qualsiasi colpa nell'omicidio di questo ragazzino ma fortunatamente il giudice li ha condannati come vi dicevo prima ma se pensate che la sentenza fosse stata troppo leggera cioè 21 anni per Thomas e 29 per Emma sappiate che c'è stata anche una grande protesta e questo caso è stato anche ampiamente discusso su vari media e per questo motivo la loro condanna per questo crimine così orribile verrà eh, revisionata rivalutata e molto probabilmente sarà anche estesa e in ogni caso Emma eh, dovrà rimanere in carcere per almeno 29 anni ammesso che riuscirà a sopravvivere per tutto questo tempo perché come vi ho detto eh, non se la sta passando benissimo in questo momento. La comunità eh, locale e anche la nonna di Arthur hanno tenuto un'enorme veglia per il povero bambino e hanno preso praticamente il controllo dell'intera strada mentre hanno rilasciato una serie di palloncini. Questa notizia e questa storia ha completamente scioccato l'intero paese. Mi chiedo se questa notizia sia arrivata anche in Italia se è arrivata anche in Italia fatemelo sapere qui sotto nei commenti tra l'altro sono state anche interrotte delle partite di calcio per 6 minuti per poter ricordare appunto il povero Orchard dal momento che questo caso ha ricevuto questa risonanza mediatica così estesa il governo ha promesso che farà dei grossi cambiamenti io ragazzi eh, so che già in passato sono state fatte questa tipologia di promesse e non sempre sono state mantenute però io spero davvero che questa sia la volta buona perché casi come questi non devono mai più ripetersi Io ragazzi vorrei veramente ringraziarvi per essere stati con me e aver scelto di vedere questo video se vi è piaciuto lasciate un mi piace e spero di vedervi al prossimo Ciao. Ciao ma cosa è solo